non è che cosa c'è perché gli uomini sono sono fuori di me no, è stermonato no no no E' la scatellina E' la che diventa Pensiamo che andrà subito città Perché dovrebbe tornare qui Sta cercando qualcosa Che cosa? Si stessa Ecco, pilota Ecco. mio padre E' il And <laughs> uh, <laughs> uh, yeah, you uh, so, you that the one to tell you that you <laughs> uh, uh, uh, so that have to be the uh, one to tell you that I'm going to be the, uh, the, <laughs> so <have> the <laughs> oh uh, one <laughs> <laughs> I won't let <inaudible> I didn't want to write before I said I was shut you. Faster entertainment is committed to family and above all, faith. They've discussed the fact the uh -huh. oh, <pleasant> oh, okay. oh, that they're just doing animatronics, facial recognition, and disability. They've been walking through the day. That's a pleasure for your release. Some kind of cringe of death. It's a a that being said, don't insist system is about the feet. Uh, you're only the second person who worked at that location. Uh, the first guy dead in his week with about... condition. Uh, we switched him over to the day shift. All, Taylor, right. Well, that certain <laughs> Even attempted to get into his office. So they were oh, that was a certain so the best. Right. I wanted engineers don't really have an extra extra service. It's an audio series. the up on whatever, even a proper night mode. So when it gets quiet, they think they're in the world. So they're going to find where the people are. Okay, that's your office are temporary. There's a music box over by the prize counter and it's rigged to be wound up remotely. So, yeah, every once in a while, switch over to the prize counter video feed and wind it up for a few seconds. It doesn't seem to affect all of me, I'm sorry, but then... <laughs> Eventually anything will work. I'll back out. I'm going to go to the jab and walk in the second position. You may have a so mm -hmm. uh, But hey, you've got a light, And you can see the light. You're going to be to see the light. Well, I think that's it. You should be open. Check the lights. Put on the plane again if you need to. E poi vediamo un po' di No, no, no, la è un fatto è un infatto non c'è capito Niente può far sì che si rinnovi all'erba il suo splendore. Non di famiglia di. Il giornale di Non riesco a fare 10.000. Il professore di matematica. Il professore di Il Il di Il Il di non è possibile vivere in questo modo, è un po' di di non voglio essere connettersi. ora. Oh, my God. E vedi che voglio vedermi? Voglio vedermi voglio vedermi così. Continua così. Continua così. Continua E' questo che mi ha di mano! E' questo che mi ha messo di mano! E' questo mi ha messo di mano! questo di mano! E' che mi ha che non si può dire che un Sto con me! Sto con me, sto con me. Sì!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 ma la serenità di parte, E sono E di E Sì, sì, sì, sì! Sì! si. A me sembra di non mi sembra di dire. Sì, mi sembra Non mi Sì, di dire. Non mi mi sembra di Non mi dire. Non mi sì. di mi non c'è detto di uccidere Benda che oppure Hanno pagato per provare per non ma sono... Ma così, così, Si mi che abbia attivito. Oh, spoken. Oh, spoken. Oh, spoken. Tito, tito, tito. Pastor. Tito, pastor. Tito, pastor. Tito, pastor. Tito, pastor. Tito, pastor. si si muove, non vedo niente la tua preda, non lo so, non lo so, facciamo un controllo della carta, si ricupera, vedi che ci vediamo, andiamo, sono contento di vedere, se hai preso un po' non è che era importante, non lo so, non lo so, facciamo un controllo della è pure andato, non è che era importante, non lo so, se non è che era importante, non lo so, se non è che era non lo so, se non è che era non lo so, se non è che era non lo so, se non è che era non lo so, se non è che era non lo so, se non è che era non lo so, se non è che era non lo so, se non è che era non lo so, se non è che era non lo so, se la gamba è grossa. C'è il trago di quando si essere a Dopo tre mesi di analisi, non so, Ascevi?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 Non capisci, stai? Cosa vuoi fare? È vuoi fare? Cosa vuoi È More the poolings La sua infinita c'è in multi, ha ricevuto Dai, che fosco. Che fiasco. che faccio io? cos'è? andiamo! si, peccato che ci dobbiamo trovare in si è in piazza, si è in su questo, su chi altro non ci sono, che non ci sono, che non ci sono, che non ci sono, che non ci non non che non Non mi ha fatto niente di più. Sei una squidetta. Un caso, non mi ha fatto di Ух. Вот кого! A 부ollare, si rimb morally. Non ho è vero? Questi sono Si trovano all'interno, non so i due di volte, forse non c'è senso. No, no, no, no, no, una no, sì, hmm. un no, non c'è niente di questa ok? Una persona con cui abbiamo lavorato, non la c'è sì, di di con cui abbiamo lavorato, non c'è niente di orario, quindi... Non c'è niente di orario, non c'è niente di orario, non c'è la di orario, non non 27. Neştap. Adrian Alfonso. Yağsağım dinle. Konsantrasyon, tavla, tavla. O da kendini yorduğunu anladım. che serve a restare le vittime È un virus, il pecato aveva appena iniziato quando abbiamo fatto irruzione. No, è Allora, mi sono fatto qualcosa? Di sì, ho pensato. Ma guarda bene, è una parte di una mente di un documento riservato della CIA che è stato menzionato al 95%. C'è la C'è un paragrafio. Ho controllato il linea che non esiste un documento con quel mondo. No, no, vedo. Certo, non vedo, ma è interessante che quando ho chiesto notizie, mi ha fatto della Carolina del Pan, il quartier generale del Giorgio si zarina con c'è una giunta Ciao Forza speciale. Non c'è modo di avere un funzione. e il riso che quelle non sono compatibili con il mestrale, se queste servono di rinforzare le finestre, questo lo potrò mettere. Sino quando che non so costruire una cosa nuova, non so se si va, non lo sto dicendo. C'è, c'è, che si fa? So I'm going to be I'm stuck again. Grazie a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 ricordateci se settimana se se se se non abbiamo tutto bisogna fare qualcosa adesso in io, D'accordo. e allora hanno... che facciamo? riportiamo a adesso no, Un'altra, di... perché questi materiali non possiamo partire questo in Italia per pagare? sono senza i materiali adeguati mm. ah certo, missione umanitaria avremmo potuto dire di essere una merce impiata per infrattenere i, i soldati quindi a meno che il trussore è il in basso e cosa succede quando a assoluta? saremo soli, avrò bisogno dei vostri distintivi e documenti nel momento in cui l'aereo decolla siamo decimini mm. se sì, sì, non è niente supporto a buttare con alcuna armata o amicizia sul posto se la missione è compromessa non resta che e', e L'improbabile caso in cui dovessimo farcela. Potremmo essere accusati di spiegare.